Oddio, sta switchando le armi e non sembra c'è... Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, scherzavo, scherzavo. Andare avanti e non trovare nemici che, che usano il martello sta cominciando a diventare veramente complicato. Ehi fratello lo stiamo di nuovo facendo davvero Sì fratello questa è una sfida E se vediamo un nemico che usa il martello Il video finisce Per il ritorno delle sfide lascia un like Iscriviti al canale altrimenti ti perdi le prossime E nei commenti lascia una sfida che vorresti che io facessi Ehi fratello devo ammettere che ho piuttosto delle speranze alte per questo video Perché sì direte voi il martello Vabbè easy lo trovi nei primi 10 secondi E invece no fratello perché ho fatto diverse partite E ho visto che il meta si è un po' spostato Tendenzialmente non ho visto tanta gente che usava il martello Riterrei questo video una vittoria se raggiungessimo almeno le 30 persone rimanenti in game con il video ancora attivo. Oh mio Dio fratello hanno rimesso un babbo natale una banale! Tra l'altro avete visto la cam nuova? Eh, La cam nuova è un tocco di classe. Ho preso quella che tengono tutti gli youtuber seri. Una cosa che specifico della sfida è che io posso usare il martello. Il problema è se lo usano i nemici. Infatti già questo fatto che l'abbia trovato così presto da un lato mi rincuora e dall'altro mi fa dire oddio nel senso. Oh, uh, hanno rimesso i regali. Figo. Vabbè, ci sta. Fanno anni in Natal. Apriamo l'alvolo che ci sta dentro. Un altro martello. Me lo devo portare per forza, ragazzi. Non lo posso lasciare in giro se voglio vincere la sfida. Per ora c'ho doppia mobility, poi lo nascondo in un cespuglio, non lo so, vedo. Ma cosa? Perché questa tizia non si gira minimamente? Mi ha completamente gostato. Credo che sia stata la più grande umiliazione della mia storia qui su Fortnite. Allora, un martello me lo levo, e lo lascio qui dentro. Non voglio lasciarlo in giro perché poi se me ne trovo uno che, che ce l'ha, mi dico, vabbè, è stata colpa mia. Ehi, fratello, let's go! Sapete che dai segnali audiovisivi a schermo mi sembra di aver visto un martello? Ah, tra l'altro, ragazzi, fatemi sapere se volete un video sui perks migliori da scegliere su Fortnite. Volevo farlo, però se mi lasciate pure un like, un commento per farvi capire che lo volete, tanto meglio. Mamma mia fratello T'ho blastato Ah Salve Mi va bene anche così Sinceramente Non farò lo schizzinoso Posso pusharlo Sarei dovuto essere più veloce A parte che c'è un altro tizio qua No c'è un tizio col martello No Non era lui il tizio col martello Lui è semplicemente un tizio Che mi sta arrivando addosso E che cercherò di eliminare Vabbè Dai. No, raga, lo sento. Sta arrivando un tizio. Sta arrivando un tizio. Col martello, devo scappare. Dai, dai, dai. Dai i Ok. No, di nuovo. Dai i Gioca a Fortnite. È poco stressante, lo dice Fortnite Gamer. 14 anni. C'è palesemente un tizio da qualche parte. Scomparso totalmente. Il bro si è ritirato. No, oh, il bro c'è il combat Beh a parte che mi ha praticamente eliminato Combat ragazzi Ma nel chill proprio Nel dubbio dagli edreni Ovviamente ragazzi farò dettagli all'interno di questo video Perché devo citare Devo falsificare la sfida Altrimenti cioè non faccio views Scherzo scherzo scherzo Sono diventato più meme da quando facevo le sfide Ah blowdown nel chill Fratello già lo sai Oh comunque ragazzi siamo 23 Rispetto al pronostico oh, tendenzialmente dopo. Si sta facendo le splash eh Ah ma ha blastato la vita sto tipo Comunque combatto più a vita eh uh, sort of Ah solo sprint Ma sì, dai La roba dello sprint è controversa Non è sempre la cosa migliore da scegliere Però tendenzialmente non è male Vabbè let's go Mamma mia che bello usare il martello Qualcuno qui dentro Per la scienza lo devo fare Prima di buttarci a capofitto cerchiamo anche di sentire Ecco io l'ho sentito un martello eh No, c'è, c'è, c'è come, c'è come, c'è come, c'è come Non devo vederlo Se non lo vedo non conta no, Fatemi andare un attimo là pure perché vedo un po' di casini Oh, c'è anche là, c'è anche là, no io, io, Sono ovunque, sono ovunque Vincere questa sfida è pressoché impossibile Devo sperare di non vedere nemici che usino il martello E di arrivare a fine game... Eliminare l'ultimo tizio nella speranza che non ce l'abbia. O comunque che io riesca a eliminarlo così velocemente da non farglielo utilizzare. Insomma, fratello, questa sfida è già persa. Sai come funziona? Perché c'è un cinghiale qua dentro? Ma in che senso, scusi? Ma raga, non posso andare lì e prendere ground. Letteralmente, un tizio oltre l'orizzonte potrebbe utilizzarmi un martello. E devo essere paziente, devo essere paziente e aspettare che lui si sporga. Tanto mi bastano due headshot di, di DMR e ho il vantaggio a vita. Ah, questa cosa non doveva succedere. Gli invidiosi diranno Automira. Gli invidiosi diranno Automira. No! No, tro troppa visuale, troppe persone. No, ho l'antigravità. No, ho l'antigravità, non ci credo. Guarda, se si disattiva. Ecco perché l'antigravità è un po' controversa come roba. Ti prego, non fare cose strane. Grazie. Aveva quell'oro No, però aveva la pistola. Dov'è la pistola? Caduta? No. Vabbè ah, la pistola, ah, eccola qua, grazie C'è un nemico là, Ma quello mi puzza di martello a vita Oddio, sta switchando le armi e non sembra c'è Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, scherzavo, scherzavo Andare avanti e non trovare nemici che, che usano il martello sta cominciando a diventare veramente complicato Allora, la sfida per come l'opposta si può fare Io devo semplicemente non vedere un nemico... Cosa? Devo semplicemente non vedere un nemico che usa il martello. Devo, devo guardare in basso, ragazzi. Devo guardare in basso. No, stanno glidando. Madonna del Signore, fammi scendere. Devo mettermi in una zona dove tendenzialmente non gli conviene utilizzare... Io, io sto così. Io sento solo gente che usa il martello. Io sento solo gente che sta usando il martello. Tendenzialmente se restano nascosto e fightano gli altri due, io arrivo, lo elimino e nel chill. Oh mio dio, sta qua dietro sto tizio. Mm. No, lo consideriamo valido? Io non l'ho visto, lo consideriamo valido? no, no, no. no.